Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo funghi e spec. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono Funghi misti, scamorza, spec, olio evo, aglio, tuorlo, semi di sesamo, prezzemolo, sale, pepe e una dose di pasta sfoglia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio. l'aglio e facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio aggiungere i funghi il sale il pepe e cuocere per 8 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 I funghi sono to cotti, togliere l'acqua in eccesso. A questo punto aggiungere il prezzemolo e facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario velocità 1. I funghi sono pronti, prepariamo il rotolo. Mettiamo su tutta la superficie della sfoglia lo speck. Sovrapponendo le fette. Mettere il formaggio E aggiungiamo i funghi. Arrotoliamo bene la pasta sfoglia aiutandoci con la carta da forno. Pennelliamo la superficie con il tuorlo. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Il rotolo è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Rotolo funghi e speck. Grazie e alla prossima ricetta!